Come potersi muovere? La prima giornata sarà una giornata, quella di oggi, basata sui nostri primi sistemi di finanziamento che si possono utilizzare, quindi diversi bandi che abbiamo, ci parlerà il nostro consulente finanziario, diversi bandi esistenti, abbiamo la partecipazione del GAL con Cristiano Legittimo che ci farà anche un excursus dei loro bandi inerenti a questi tipi di attività. Nelle prossime giornate parleremo di tre aspetti fondamentali su cui, come dicevo prima, poter pensare magari di fare qualcosa nella linea conto. La mia idea è l'idea dell'agricoltura, quindi fare qualcosa in agricoltura che sia il cosiddetto Dio, come vederlo, come svilupparlo, che prospettive ha l'altro è sul turismo ecosostenibile, sostenibile che è un altro settore che sta andando veramente bene e l'altro invece è tutta la filiera diciamo, meccanica e industriale partendo come punto di base con tutto ciò che è il mondo delle attività del riciclo vorremmo dare come dicevo prima degli spunti per avere un'idea un di base di come potersi muovere in questo settore eh, per cui spero che questi corsi possano essere utili a chi è presente e spero che siano il più interattivi possibile nel senso non c'è tantissima gente per cui se avete domande da fare cerchiamo di interagire con gli esperti che portiamo in modo che ognuno possa avere un'idea possa strutturare la propria idea secondo i propri moduli va bene? io do la parola sì. a Massimiliano Bardati lo ringraziamo di essere qui allora. Buonasera a tutti, allora, io sono Massimiliano Cordari, mi presento, sono un dottore commercialista, però mi occupo prevalentemente di finanziamenti alle imprese e agli enti pubblici. Tra l'altro mi sono occupato di strutturazioni eh, finanziarie per conto dell'università, in quanto ormai da una decina d'anni io sono in commissione a diritto amministrativo all'università e eh, alla catena di diritto ambientale. Quindi mi sono sempre mh, occupato di tematiche che riguardano sia i finanziamenti alle imprese con le attività di consulenza professionale, sia per conto di, di enti pubblici. Mi sono uh, occupato specificatamente di consulenza in ambito uh, di eh, reperimento di risorse comunitarie e in particolare eh, in ambito ambientale, con la carta del diritto ambientale all'università. <coughs> Tra virgolette, il mio mestiere è stato quello di tentare di riuscire a far avere, eh, ad acquisire risorse agli enti che gli abbiano natura privata o pubblicistica, eh, rivenienti da eh, sovvenzioni di carattere europeo, sovvenzioni di carattere nazionale o sovvenzioni di carattere, di carattere regionale. Mm -hmm. Io ho accettato con piacere l'invito che, che mi è stato rivolto, in quanto eh, eh, quella Ambiente è un'attività che è essenziale sul territorio. Io sono stato tanti anni fa un socio aderente di Lega Ambiente, quando ero poco più, più un bimbo e credevo in tante cose, quando eh, si eh, E c'era un mio amico mh, che è stato trefondatore di Lega Ambiente a Brindisi che si chiamava Gianni Pizzi, Gianni Pizzi, che probabilmente tu conosci che mi parlava eh, ormai sono passati più di vent'anni eh, di eh, ambiente come opportunità economica. all'epoca non c'era ancora la cultura ambientale di oggi quindi sembrava fosse una cosa astrusa completamente fuori eh, dal mondo si era lontanissimi da quelli che sono i concetti di green economy di oggi nel frattempo Uh, il mondo è cambiato, il mondo è cambiato perché c'è cambiato il mondo uh, che, noi, che ci circonda mm, le sovrastrutture che ci circondano sono completamente cambiate mm, tanti di noi fino a 10 anni fa, 15 anni fa non avevano, mm, non penso di dire una non avevano una coscienza ambientale, proprio mm, nostra eh, personale eravamo poco attenti ai temi ambientali, poi dopo ci siamo resi conto che in realtà eh, quello che ci circonda è il nostro mondo e andare ad eh, inquinarlo è in un danno prima di tutto per noi, non solo da un punto di vista eh, strettamente biologico, ma anche soprattutto da un punto di vista strettamente economico, perché le risorse sono ad esaurimento e soprattutto nel momento in cui eh, noi andiamo ad eh, inquinare eh, un'area o comunque non siamo molto attenti a quelle che sono le mh, peculiarità eh, dal punto di vista biologico ambientale di quell'area, noi facciamo un danno a noi stessi. Immaginate quello che sarebbe la regione Puglia se eh, non, eh, non, ci fossero, eh, terzi, non ci fossero stati i terzi dell'Artano o non ci fosse stato il carbone brindisi non sono un uh, duro e puro dell'ambientalismo assolutamente mm, solo per un approccio uh, concreto ai problemi, però è vero che in passato è stato accettato un certo uh, modello di sviluppo che oggi purtroppo non è più tollerabile. Io sono convinto che la questione dell'impatto mm, del vada comunque risolta per gradi, però è vero che se vogliamo pensare al nostro futuro dobbiamo pensare all'interno in particolare di quest'area ad un modello di sviluppo distinto ecco, arrivo alla Green Economy Green Economy eh, che cos'è? La Green Economy è eh, un modello di sviluppo economico distinto da quello eh, a cui siamo stati abituati eh, fino ad ora eh, non è eh, però, come spesso si pensa, legato ad un solo settore. Ma eh, è quanto eh, di più largo sia possibile immaginare. Mm, fino a qualche anno fa si pensava all'ambiente come al verde pubblico, successivamente si è pensato all'ambiente come eh, il non-inquinamento, ma mm, poi si eh, è pensato all'ambiente eh, con un, un approccio all'energia, energetico. In realtà ciò che è Green Economy eh, va ad intersecarsi in eh, tutti questi ambiti. Quindi è energia, è rifiuti, è acqua, è biologico, è food, è mobilità e eh, tutto ciò con cui noi veniamo in contatto eh, giorno per giorno. Faccio questa premessa perché il eh, discorso eh, del eh, finanziamento che, sia, mh, che abbia una finalità eh, pubblicistica o privatistica, cioè che sia rivolto all'ente pubblico o equiparato all'ente pubblico, o che sia rivolto al, al privato, eh, per che abbia un senso, eh, deve avere una mission, un obiettivo. Eh, questa mission a differenza di altri settori in ambito ambientale non può essere eh, mai racchiusa in un unico ambito cioè eh, nell'ambito, ci arriverò eh, dopo nell'ambito dei fondi strutturali europei ci sono stati dei programmi che sono stati specifici eh, per l'ambiente dei mm, programmi ambientali che è costato quello più di che poi è finito nel 2013 ed è nato con la nuova programmazione strutturale LIDER Plus, È quello che normalmente è stato più utilizzato e accostato al discorso ambientale. Però eh, sarebbe un errore raccudere quello che è l'intervento in ambito ambientale da parte eh, della Comunità Europea esclusivamente al uh, programma vita in quanto uh, l'intervento ambientale della Comunità Europea e di conseguenza tramite la programmazione strutturale, quindi poi tramite la uh, cascata con i connazionali e i uh, regionali, stato eh, quanto più ampio possibile, quindi se noi pensiamo a ciò che è stato un intervento pubblico eh, in eh, ambito ambientale eh, da parte della comunità europea, dobbiamo necessariamente andare a vedere ciò che è stato, sono stati i veri programmi, UBAN2 per esempio è stato un programma che si è occupato di ridare vita sociale alle città secondo un approccio che le rispettasse quelle che erano le peculiarità, le caratteristiche e... UBAN2 è stato un programma che sotto certi punti di vista è andato ad intersecare delle, delle, delle peculiarità di carattere ambientale eppure non era eh, un, un programma di iniziativa comunitaria che era rivolto esclusivamente eh, all'ambiente quindi mh, quando parliamo di ambiente in ambito di comunità europea parliamo di eh, più cose parliamo di una realtà estremamente composita che ha abbracciato tutti i programmi di iniziativa eh, comunitaria. Io per esempio ho partecipato con eh, l'Università di Lecce eh, in collaborazione con eh, la Sapienza di Roma ad un progetto nell'ambito dell'IQOL 4E eh, che si occupava di mobilità sostenibile no? eppure non era eh, un, un tema strettamente ambientale quindi un tema strettamente che ricadeva nell'ambito eh, del programma LIGAR. questo per tornare a quello che dicevo prima eh, un po' per le caratteristiche delle, eh, del bene ambiente eh, da quello è disceso una normazione della materia che è stata estremamente ampia e per ciò che riguarda il discorso prevalentemente di natura economica e di natura finanziaria non è stato mai estremamente rinchiuso in un ambito ristretto così come è avvenuto per altri tipi categoria, cioè se io sono un artigiano so che in ambito nazionale la normativa che mi riguarda è quella i finanziamenti che mi riguardano sono quelli uh, se sono un altro tipo di uh, attività uh, vale la stessa cosa, in ambito ambientale no, proprio per questo carattere di interdisciplinarietà uh, dell'iniziativa dell quindi la Commissione Europea Mm, ha voluto eh, quanto più uh, occuparsi del uh, tema uh, economico-ambientale e dello sviluppo sostenibile andando a uh, spaziare in, uh, diversi, in diversi ambiti e quindi uh, andiamo per ordine uh, gli ambiti in cui andiamo a spaziare uh, ho detto sono diversi però oggi uh, Nell'ambito del programma Interview, View, che è quello che finanziamo con 2020 milioni di euro, ci cioè sono 3.911 miliardi di euro, potete immaginare per dare idea euro? di quanti soldi? In euro? In euro sono 2020 milioni, immagino. Ci sono all'interno della Comunità Europea, però non li danno tutti a te. Questo, questo strumento di iniziativa eh, comunitaria eh, parliamo di uno strumento molto ampio che riguarda i comuni, che riguarda le regioni, eh, che riguarda le aziende speciali, che riguarda gli auto, che riguarda tutte le forme di aggregazione che siano eh, di carattere pubblico. Eh, e poi che riguarda eh, anche eh, ciò che è privato, le iniziative in di modellatura eh, estremamente um, privata. Quindi, eh, il, tra i bandi che oggi sono eh, disponibili, eh, c'è il SIP eh, e eh, l'innovazione. Innovation che è un uh, bando che prescinde più e che è un bando che riguarda uh, essenzialmente ciò che è la tutela del territorio e ciò che è la tutela uh, del mare che riguarda il uh, reciclo dei paneriani, i prodotti per l'edilizia sostenibile, il settore alimentare, l'acqua il uh, green business in, uh, in genere e questa è una eh, possibilità eh, finanziaria eh, che arriva a finanziare il 50% dei costi ammissibili e che può essere eh, effettuata eh, sia a, a partire da un'iniziativa privata che a partire da una iniziativa di carattere, di carattere pubblico Però, sì. Come si chiama? Eco innovazione. Eco innovazione. innovazione Poi eventualmente vi do anche dei siti sì di riferimento, perché eh, naturalmente io non ho la pretesa nell'arco eh, di, di, di, di, di un quarto d'ora, di un mezz'ora di. Un mezz eh, trattare una materia che è eh, quanto di più vasto possibile, non solo dal punto di vista normativo generale ma anche, proprio specificatamente dal punto di vista dei finanziamenti nel senso che io posso eh, darvi mm, mm, i nomi delle iniziative e posso indicarvi quella che è la loro natura noi ci facciamo naturalmente una chiacchierata di massima se entrassi nello specifico eh, rischierei eh, che di quello che sto dicendo non vi rimane assolutamente, assolutamente nulla quindi io vi do l'indicazione di massima poi eh, sulla base di quello eh, magari chiunque di voi sia interessato eh, a, a fare impresa informativi o comunque magari ci interfacciamo diversamente o vi do delle indicazioni circa eventuali sportelli di carattere pubblico privato che possano aiutarvi in questo anche perché proprio per quanto è frastagliata la materia in ambito ambientale proprio per come è strutturata la formazione dal punto di vista finanziario negli anni tante di queste risorse sono andate perse questo è un grave problema uh, in generale del mezzogiorno in Puglia c'è stato un, un leggero aumento negli ultimi anni ma ancora non abbiamo sfruttato uh, tutte quelle che sono le risorse a disposizione mm, questo accade per tanti motivi che sarebbe complicato andare a spiegare uh, sarebbe facile dire roba di chi amministra questo è vero fino ad un certo punto nel senso che mm, io mm, ho lavorato in regione eh, per un periodo occupandomi di e su porturismo e eh, vi dico che mh, purtroppo eh, le procedure sono talmente farraginose alla base per come sono impostate dalla Comunità Europea eh, che spesso, anche se c'è la volontà politica di andare a usufruire di risorse, perché insomma, chi fa politica ha piacere, specie in tempi di austerity, di, di utilizzare risorse. Purtroppo accade spesso che nonostante la volontà ci si sconta con tanti vincoli. Per esempio il fatto che spesso ci sono dei programmi di finanziamento comunitari che sono cofinanziati e quindi per poter accedere a quel cofinanziamento si devono accantonare delle somme che magari il patto di stabilità tante volte non ti consente di... Di accantonare, quindi diciamo le problematiche sono più complesse, però questa è una tematica che riguarda soprattutto l'ente pubblico, che non è lontana da noi, perché poi magari da un punto di vista ambientale eh, quelle risorse si trasformano nelle viste ciclabili che noi vediamo, dovremmo vedere nelle, nei nostri paesi, quindi è estremamente legato al tema della mobilità sostenibile o comunque legato anche al uh, fatto uh, uh, che possono nascere delle imprese eh, di natura privata intorno agli interessi di natura pubblica in, eh, in altre zone d'Europa per esempio il car sharing eh, ha già avuto un'ampia un diffusione anche in realtà eh, molto importante in Italia sotto questo punto di vista siamo ancora arretrati questo è un classico esempio di eh, politica pubblica che però si riversa eh, su quelle che sono le opportunità di impresa in ambito eh, in ambito privato in, mm. così che come di carceri che cos'è sì, è. Sì, eh. è. Cioè, cos è. è un po' come funziona per i pubblici in tante nostre città nel senso che c'è la possibilità di utilizzare delle auto o comunque dei mezzi pubblici che non sono di tua proprietà, tu le prendi vai eh, dove devi andare e poi le lasci eh. Cioè, ho oh, sintetizzato in uh, maniera um, abbastanza rude ma uh, spero efficace uh, questo tipo di uh, esperienza di mobilità in altre zone d'Europa esiste ormai da tanti anni Se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di andare in dei paesi del nord in Danimarca, in Svezia, nelle grandi città il traffico è decongestionato oltre che per motivi di carattere storico, anche per questo. Sicuramente ciò non dipende soltanto dalle politiche pubbliche, dipende anche da una diversa uh, cultura uh, che loro uh, hanno della mobilità e ambientale in generale, però uh, sicuramente incide tanto. Tanti di noi. Uh, sicuramente utilizzerebbero questi strumenti che tra l'altro uh, consentono pure dell'economia oltre che di scala di natura privatistica uh, se avessero questo tipo di opportunità io vi dico che uh, abbiamo implementato un uh, progetto con uh, l'università, con il comuni uh, di Baren, che era in Bavia, uh, ha avuto un grandissimo successo Abbiamo implementato lo stesso tipo di eh, progetto in un comune della Galapria le macchine non sono mai state utilizzate. Questo per carità, no, non per dire che eh, noi, sotto, noi terroni, sotto tanti punti di vista, siamo inferiori culturalmente dal punto di vista delle tematiche, magari non si sono create le condizioni Manca, magari mancavano le infrastrutture perché avesse un senso utilizzare, però questo uh, è quello uh, che, um, che è accaduto. Quindi uh, diciamo uh, ci sono uh, dal punto di vista dei finanziamenti dei programmi di natura comunitaria che a cascata vanno, in incidono uh, sui uh, uh, programmi del Ministero dell'Ambiente e poi delle, delle regioni delle province e dei comuni. Uh, e poi ci sono uh, delle forme di finanziamento più uh, diretto che però uh, mh, che rientrano, non rientrano nell'ambito della sovvenzione diretta, ma uh, che possono, uh, a cui si può accedere uh, nel momento in cui si hanno determinate, uh, determinate caratteristiche. Quindi, se io oggi vi dicessi per fare impresa ambientale c'è cioè questo programma, c'è cioè questo, vi direi una criminata. Perché l'impresa ambientale dipende da che tipo di impresa in l'ambiente noi andiamo a fare. Io vi ho detto che in più eh, ci sono 2020 milioni di euro, però eh, a quei 2020 milioni di euro è un, sono un contenitore a cui accede pubblico e privato, il privato per poter accedere deve entrare nell'ambito di bandi di reti o dei bandi che a cascata eh, arrivano dal ministero dell'ambiente o, o dalla, dalla regione così come vi ho fatto mm -hmm. l'esempio dell'Ego Innovation per cui tra l'altro ci sono delle giornate informative eh, regionali in cui ancora non sono arrivati sono previste eh, delle giornate informative una in di Cata, una nelle Marche e una in eh, Toscana Ego ehm, Innovation che significa? Significa innovazione di prodotti, di processi o di servizi, cioè un'innovazione comunque legata strettamente eh, all'ambito eh, ambientale. Con eh, un, un progetto simile eh, qualche anno fa, 5 anni fa, eh, nell'ambito della regione Veneto abbiamo portato um, um, avanti un progetto di riciclo eh, con una con una delle aziende di del riciclo più grosse che ci sono in Italia, ehm, riuscendo tra l'altro a ottenere grandi risultati. Eh, quello è, è stata una delle esperienze mh, da cui io sono più legato in maniera positiva dal punto di vista professionale, perché è un classico esempio in cui le tematiche dell'ambiente e le eh, tematiche della eh, economia eh, vanno ad intersecarsi cioè eh, noi in questo periodo ci siamo approcciati anche nel nostro eh, territorio finalmente al tema della raccolta differenziata Questo si muove con altri problemi quella differenziata dovrà finire di utilizzarla io eh, personalmente nemmeno tanti anni fa eh, 3-4 anni fa eh, sono stato l'artefice di una polemica feroce con un'azienda che si occupava nel territorio, non dirò mai di quale comune, eh, di smaltimento dei rifiuti e fui minacciato eh, dalla, eh, dalla stessa azienda tramite qualche amico scorpiano che avevano eh, di non mettermi in mezzo a cose che non mi riguardavano che cosa accadeva, questa azienda a, a prendeva il differenziato e lo andava tutto a mettere <ride> in, un in un unico contenitore e, per dirvi che purtroppo poi eh, vi va passo a quella che è stata l'evoluzione eh, culturale e ambientale e, anche normativa non sempre c'è stata un'evoluzione nostra parlo nostra come a livello di territorio, però c'è anche un aspetto positivo, nel senso che comunque noi non siamo più quelli di qualche anno fa, ricordo che le prime conferenze che si facevano con l'ambiente erano veramente una roba da carbonari, ora invece per fortuna eh, il messaggio è passato il messaggio è passato e così come nell'ambito dei finanziamenti il messaggio uh, ambientale ha permeato uh, diciamo, gli altri tipi uh, di cultura però, ripeto, la cosa essenziale è pensare a, uh, ai finanziamenti comunitari in ambito ambientale per ciò che riguarda l'ente pubblico, non so se tra voi eh, c'è solo l'ordinenza privata c'è qualcuno che si occupa mh, di queste cose nell'ambito dell'ambiente pubblico eh, come ad un'opportunità anche di carattere economico quindi mm, chiunque avesse l'intenzione di avviare un'attività in ambito ambientale eh, deve tenere presente i parametri di cui ho parlato eh, e quindi potrà avere accesso a un finanziamento di natura nazionale nell'ambito di un buon gestito dal Ministero dell'Ambiente il piano operativo nazionale cioè mh, la comunità europea uh, ha i programmi di iniziativa comunitaria nell'ambito uh, dei programmi di iniziativa mh, comunitaria poi ci sono uh, i vari big, che sono Inter, Urban Leader, più tutti i programmi specifici da questi programmi sono dei contenitori dove vengono messi eh, le risorse che i vari stati eh, mm. la trinta della comunità europea lasciano l'Italia per inciso lascia 18 miliardi di euro l'anno alla comunità europea ne recupera circa 10 in comunità eh, per, in quanto eh, le nostre non sono tutte zone in ritardo di sviluppo cioè, il mezzogiorno è appena uscito eh, dalle aree di ritardo di sviluppo spero che l'Erola possa eh, avere una proroga però comunque ciò che noi diamo all'Europa anche in controsenso rispetto a ciò che spesso si dice è meno di ciò che riceviamo in termini economici questi 10, di, 10 miliardi di euro vanno poi in quei programmi di cui vi parlavo prima e in parte vanno anche nei programmi specificatamente ambientali quindi il MIDER Plus <coughs> oppure e, e da lì poi vengono distribuiti a livello nazionale tramite i bandi ministeriali e i PON e a livello re regionale eh, tramite i POR che sono, eh, io naturalmente mi sforzo di rendere la materia semplice mi rendo conto che eh, per chi non ha detto la paia di Voli, spesso è abbastanza e eh, sono la maniera eh, in cui la regione Puglia o le regioni in genere vanno a eh, spendere i soldi che la comunità europea invita dà, mettendo anche dei soldi propri in questi contenitori e quindi poi ciò che accade a livello comunitario accade anche a livello regionale, a livello regionale ci sono i vari programmi, tra quei programmi scendono i vari bandi che possono essere a graduatoria o possono essere a sportello, alcuni bandi hanno iniziativa pubblica, altri partono ad iniziativa eh, privata, tutto questo per dirvi che cosa? Eh, nessuno di voi uscirà oggi da qua eh, sapendo di poter fare un progetto ambientale e di poter utilizzare uno strumento eh, preciso mm, nel senso che eh, se qualcuno di voi ha eh, l'intenzione di cimentarsi con una qualsiasi delle tematiche ambientali con un'intenzione di fargli del business dipende eh, dalle caratteristiche specifiche di eh, quella attività dove andare a collocarsi e nell'ambito del finanziamento regionale e nell'ambito del finanziamento nazionale e nell'ambito del eh, finanziamento comunitario oltre a questo diciamo, eh, questo mh, mh, naturalmente eh, in generale poi sicuramente a seconda eh, del eh, proprio questo sempre famoso carattere di interdisciplinarità di cui parlavo eh, a seconda eh, di quella che sia il settore della green economy a cui ci si rivolge eh, si va a, ad indirizzarsi verso un certo tipo di normativa verso un certo tipo di finanziamento quindi l'energia l'energia tutti voi negli ultimi anni avete sicuramente eh, visto quello che è stato, sapremmo, proliferare in impianti fotovoltaici e di impianti eolici. Questo è avvenuto perché? Perché appunto nel del leader, il programma comunitario di governo prima era previsto che ci fossero degli incentivi. Questi incentivi a cascata sono stati utilizzati eh, dalla, dai vari governi che sono succeduti il GSE ha consentito che venisse pagata l'energia a chi eh, impiantava un impianto, che fosse un impianto di natura fotovoltaica, un impianto di natura e eolica un impianto di, di eolico un impianto di energia <coughs> alternativa eh, e quindi questo proliferare quello è un classico esempio di come partendo da una buona intenzione, spesso Uh, non si fa un grande favore all'ambiente, nel senso che eh, il fotovoltaico era una grande eh, opportunità per uh, il uh, territorio, io penso che lo sia ancora uh, troppo spesso purtroppo è stato utilizzato uh, con uh, delle mh, peculiarità da forbetti del quartierino nel senso che eh, mentre eh, sì, la legge in cui è stata per esempio larghissima dal punto di vista del fotovoltaico, si prevedeva, prevedeva che fino a domenica tranquillamente si poteva andare a, a impiantare l'impianto fotovoltaico eh, senza eh, particolari problemi, senza valutazione di impatto ambientale, andava in dichiarazione di inizio poi ha poi comportato che qualcuno sul se faceva uno affianco all'altro, lo presentava 4D e diceva che non c'è bisogno di valutazione impianto ambientale, e l'impianto non era di 1 megawatt, invece di 4 megawatt. Poi arrivata la magistratura, ma questa è un'altra storia. Um, per dire che l'industria ambientale è sicuramente un'opportunità, però uh, a mio avviso deve essere un'opportunità a prescindere dal discorso del finanziamento. Il finanziamento è sicuramente un, un grande aiuto che può riuscire a dare ossigeno nella fase iniziale in un momento in cui qualche innovatore va ad investire in un settore laddove gli altri ancora non ci sono però se questo tipo di ossigeno poi diventa l'esclusiva mission di chi fa questo tipo di impresa naturalmente i risultati non sono così questo non significa che il fotovoltaico non sia una cosa positiva semplicemente va rivista la materia dal punto di vista della normazione e va rivista eh, naturalmente quella che è la mission a cui affidarsi eh, cioè, e, e quindi il taglio degli incentivi un po' tardi un po' questo non dipende da noi eh, e quindi il taglio degli incentivi in questa in materia con il conto energia eh, per esempio o con le altre forme di eh, eh, agevolazione, non è detto che sia una cosa negativa, per esempio può spingere molti di noi a, a, a utilizzare di più il fondo, non a fini speculativi e quindi andando a Uh, su quei 20 ettari dove avremmo fatto un mega a impiantare del silicio con evidenti uh, problematiche dal punto di vista paesaggistico se poi nella stessa zona magari andiamo a, a impiantare per a passeggiare e no, o, i percorsi rinnovastronomici eh, magari utilizzando dei programmi europei evidenti a tutti che ciò non va nella direzione e del rispetto ambientale ma anche di un accurato utilizzo delle risorse perché eh, tra gli altri anni c'è cioè una masseria una bellissima eh, finanziata finanziato masseria finanziato il percorso eh, eh, rurale e naturalmente i bisogni sono stati spesi non vanno a portare un beneficio al, al territorio. Ma oltre a quello c'è anche il discorso invece dell'eolico, che sia un discorso eolico in generale di grandi impianti, che da un punto di vista visivo magari anche meno uh, impatto. Per cui funzionano in parte le stesse tariffe incentivanti. Eh, del, eh, Dell'eolico, eh, del fotovoltaico, ma eh, poi c'è un altro discorso che sempre di più avrà mh, un, un impatto sul territorio che è quello del mini eolico eh, o addirittura del microeolico. Eh, L'albove sono sostanzialmente delle pale più piccole che usufruiscono dello stesso tipo di incentivi del eh, fotovoltaico, eh, ma ehm, che invece che utilizzare l'energia del sole, utilizzano in maniera eh, abbastanza efficace eh, l'energia del vento e che, devo dire, ormai eh, diversi eh, tecnici paesaggistici eh, tendono a privilegiare rispetto all'impatto dal punto di vista eh, ambientale visivo del, eh, del fotovoltaico. Quello è un altro esempio di un business che andrà nei prossimi anni ad essere sempre di più eh, incrementato. Io venivo incontrato eh, un mese fa con un'azienda, di <coughs> Bolzano eh, che eh, praticamente produce eh, un fotovoltaico che è una pellicola, sostanzialmente. È una cosa straordinaria in, cui, eh, in base alla quale eh, si mette questa pellicola sui plastici solari e, e si trasforma uh, eh, la luce del sole in energia. Ora è evidente eh, che con uh, l'incremento della tecnologia uh, se porterà un vantaggio uh, di natura economica per prescindere dall'incentivo ci sarà una larga diffusione di questo tipo. Uh, quindi l'energia è un classico esempio di come con l'inciditazione si può fare del bene ma si può fare anche del male al, al territorio quindi, non è detto, non è detto. Eh, io sto seguendo una società <coughs> che ha 100 siti mini approvati e Almeno il 70% non sono in zona no, del nostre. No, assolutamente. E perché io mi ricordo che forse uno dei primi in Puglia è nel che soprattutto da. Sì, però sì, nel frattempo per cioè, è cambiato il mondo, nel senso che ah, sono cambiate eh, le parti. Quindi la tecnologia, la tecnologia, <ride> so, quindi è la tecnologia è non so se voi montate. Quando le Italia era ancora un, un... Ma no, vale, no, eh. so, ah, si parlava di dai 2 e non 3 mega. Ah, eh. Per quale azienda lavorate? Vestas Ah, addirittura Quindi, probabilmente con l'azienda leader... No, per eh, esempio, un'azienda lavorata al mondo Per quanto? Per no. il Come chiamate? Eh, però, diciamo, sull'esempio della Vestas o eh, comunque, prima che non so la Vestas la Vestas è eh, l'azienda leader nel mondo eh, tra le aziende leader nel mondo ad occuparsi di o di energie rinnovabili in genere. Mm. Sono nate tante piccole aziende sul territorio, magari io voglio che vi conosco, però siete uno di, di questi esempi, ma tanti altri, io sono venuto in contatto la settimana scorsa con un'azienda di Massara ehm, che si chiama eh, oh, no. questa azienda si occupa di fabbricazione eh, Stoman. Eh, si offre che di fabbricazione di palle eoliche, per eroniche dire. eh, ed è nata proprio dall'esperienza della Vestas di gente che aveva lavorato in Vestas uh, ed è un'azienda eh, che dà lavoro a diverse decine di, di operai eh, ma soprattutto una grande opportunità per questo territorio perché eh, l'eolico eh, poi comporta naturalmente la manutenzione, non solo l'installazione, quindi ecco un classico, un classico esempio di impresa eh, legata al settore verde che eh, può portare ai dei risultati di natura, eh, di natura positiva per il territorio. Quindi l'energia eolico, fotovoltaico, eh, con eh, tutte le agevolazioni Io, Magari tra di voi c'è qualcuno che in maniera dettagliata ehm, è addentrato nel settore della geolocalizzazione. Io preferisco non entrarci, non mm, per qualche cosa, perché entriamo in un settore che è molto specifico eh, e che non ha senso affrontare in questo... Mm, momento, nel senso che le tariffe incentivanti sono state eh, un'opportunità eh, per l'eolico, si distingueva a seconda che la tariffa eh, fosse fissa oppure eh, relativo allo scambio sul posto sostanzialmente ti pagavano eh, l'energia che tu non andavi a consumare, ciò ha funzionato sia per l'eolico sia per il fotovoltaico che in parte per il mini-eolico per eh, però entriamo in un ambito specifico per cui mh, non avrebbe senso mh, andare ad annoiarvi con delle cifre precise però la cosa importante è, mh, che deve rimanere è che l'eolico, il fotovoltaico io dico il buon eolico e il buon eh, fotovoltaico possono essere una delle opportunità nell'ambito appunto quella eh, che è la green economy eh, così come il discorso dei rifiuti il discorso del riciclo troppo spesso il settore dei rifiuti o il riciclo dei rifiuti eh, è stato un settore eh, quanto di più lontano possibile eh, dalle eh, buone esperienze di pratica ambientale questo perché purtroppo tutti noi eh, giornali sappiamo eh, quelle che sono state le politiche perpetrate, gli abusi perpetrati nel territorio, soprattutto in certe regioni più ad alto tasso di criminalità come eh, la Campania o come la Calabria. Molti siti sono stati rovinati, eh, eh, non basteranno forse nemmeno mille anni per recuperare quel tipo di... Eh, Proprio che è stato combinato recentemente o no, però ormai quello è un tanto che è stato fatto, noi dobbiamo guardare al futuro e pensare al ciclo dei rifiuti come un'opportunità di lavoro anche lì in ambito ambientale, in ambito della famosa green economy e sempre la famosa interdisciplinarità di cui parlavo originariamente. Nell'ambito dei rifiuti parlare di eh, riciclo per esempio vuol dire parlare di tutto, del contrario di tutto, eh, vuol dire occuparsi specificamente del riciclo del vetro, per, dire. eh, per cui molte imprese, soprattutto nel Veneto, sono specializzate, oppure esclusivamente per eh, la parte organica del eh, riciclo eh, utilizzando i sistemi di compostaggio. Cioè, è, un mondo completamente distinto per cui nel momento in cui ci si vuole eh, cimentare si possono ottenere anche dei ottimi risultati se si individuano delle nicchie di, di settori in cui andare ad operare. Nessuno di voi domani mattina sarà in grado di organizzare un'azienda a tutto di andare ad organizzare un'azienda di rifiuti dall'azienda perché comporta degli investimenti talmente grandi che se non stai già sul mercato è molto difficile entrarci però io so di molte aziende che piccoline si sono cimentate con questo tipo di tematiche e hanno ottenuto anche dei grandissimi, dei grandissimi risultati così come nell'ambito del biologico eh, eh, e nell'ambito del Sud, che sono intersecati. Ecco, perché all'inizio dicevo che il settore alimentare non è per materia eh, aggregabile e anche dal punto di vista finanziario aggregabile. Il settore biologico e il settore del Sud spesso rientra tra i finanziamenti che non, non sono di natura strettamente ambientale, ma sono quelli che riguardano l'agricoltura. Per, per cui funziona lo stesso tipo di, eh, <coughs> di cascata che parte da Bruxelles per arrivare a Roma, per arrivare a Bari o gli altri molto semplice, vent'anni fa in un paese c'era una sola persona che faceva l'assicuratore se tu volevi assicurarti la macchina devi andare per forza da quella persona oggi tu vai su internet e c'è cioè 50 persone in un paese, in un comune che fanno l'assicuratore quindi tu ti devi distinguere in questo tipo di distinzione diventa essenziale andare a caratterizzarsi da, uh, uh, anche da un punto di vista ambientale laddove io intendo ambientale in senso più largo possibile e quindi più legato a quelle che sono le caratteristiche eh, del eh, territorio e quindi ecosostenibile ma anche mm, ecosostenibile per convenienza personale, perché magari la materia prima la trovo sul territorio o perché magari riesco a caratterizzare il mio prodotto in una nicchia di mercato per cui mi è più facile andare a venderla. Oggi che ho seguito, per esempio, ho fatto nascere un'attività di vendita di prodotti biologici a Fasano e questa attività Laura Morire. Laura Morire prima con le stelle russo e quindi con quel tipo di turismo hanno implementato dei corner all'interno di città stelle russo di Fasano ma poi piano piano è cresciuta anche sul territorio perché? Perché hanno abbracciato un bisogno che è un, un bisogno di ecosostenibilità nella maniera più larga possibile del termine della mobilità abbiamo già del car sharing e del, uh, anche del car pooling. Uh, quindi diciamo che uh, green economy, lo ripeterò fino alla voglia, però voglio che questa sia uh, la concezione essenziale uh, che vi rimanga, è quanto uh, di più largo e interdisciplinare possibile uh, come settore e dal punto di vista dei finanziamenti come vi ho detto, nell'ambito della programmazione eh, comunitaria e poi a cascata nell'ambito della programmazione nazionale tramite il Ministero dell'Ambiente e eh, nell'ambito della programmazione eh, regionale va ad interfacciarsi con diversi settori che sono l'energia, i rifiuti, l'acqua, il food e la mobilità quindi quando parliamo di un economy parliamo di tutte queste cose per poter accedere ad un bando bisogna verificare se a, a, a tentare di accedere al bando è un ente pubblico o un'impresa privata. Se è un ente pubblico ci sono determinati requisiti che vengono richiesti e sempre di più ormai si va ehm, in. Nell'ambito di eh, europrogettazione per area vasta, cioè non è più un singolo comune che va a m, progettare la vista ciclabile, non sono più comuni che si vanno a mettere insieme perché altrimenti non c'è la penalità per andare a soffrire della geolazione. E se si è azienda, quell'azienda, eh, se è piccolina, può essere che si vada ad interfacciare in un ambito regionale in, un, in uno dei banchi che a cascata presentano le regione oppure se si tratta di un progetto più complesso o più particolare può rientrare nell'ambito di alcuni strumenti di sovvenzione diretta che sono eh, gestiti direttamente dalla eh, Banca Europea per gli investimenti o eh, dalla Commissione Europea okay? spero di essere stato eh, chiaro io mh, ripeto mi rendo conto che la materia è estremamente vasta e estremamente complessa però è una materia che eh, mh, sicuramente poi legamente ve lo potete insegnare incide sulla vita di tutti noi ogni giorno Quindi, eh, anche, mh, il eh, discorso della normazione eh, comunitaria mm -hmm. è impostato in quella maniera nel senso con un carattere di interdisciplinarietà e mh, con eh, dei panni mh, notevole specificità eh, per cui però per poterli accedere servono determinati requisiti ok? ringrazio eh, io vorrei vorrei che poi se è possibile farti qualche, qualche domanda, magari inizio con una, qualche domanda io poi se i signori se sono venuti. <ride> io così, giusto però per il viaggio, cioè, prima tu parlavi di diversi tipi di finanziamento, dei finanziamenti prettamente green e poi i soliti finanziamenti a cui possono accedere chiunque. Sì. Per avere un'idea è venuta questo pensiero mentre parlavi della gestione degli utili. Se io domani dovessi iniziare a lavorare in questo settore, ovviamente come dicevi prima, non è possibile strutturare una discarica con eh, sistemi di riciclaggio dall'oggi al domani, quindi io non voglio fare una struttura fisica che ricicli la plastica, ma vorrei mettermi in contatto con chi già gestisce questo, il riciclato della plastica e portargli io magari eh, facendo per esempio dei, dei cani, dei mezzi di trasporto, avendo dei contatti con chi la va a recuperare, portare io questo eh? sì, qualcosa di quel genere, portare io questo, ah, e, questo già materiale. se il patroncino sei in questo trasporti e si è escluso e quindi sono di... quello volevo chiederti io per esempio portavo... <ride> mi muovo non ah, più sul finanziamento prima allora, però per poi fare il finanziamento esclusivamente con i mezzi elettrici perché poi sarebbe eh, sì. allora il discorso è questo eh, ecco perché mh, dicevo il, eh, è quanto del più ampio possibile dipende nel senso che eh, quel tipo di esperienza lavorativa che tu puoi fare in che cosa consiste consiste esclusivamente nel trasporto o consiste nel trasporto e nello scottaggio lo stoccaggio che tu vai a realizzare ha bisogno di che cosa? Ha bisogno eh, di strutture, eh, di attrezzature particolari per il riciclo o ha bisogno esclusivamente eh, di location per lo stoccaggio che però devono avere determinati requisiti dal punto di vista ambientale perché poi ciò che andiamo a stoccare non deve andare in qualche maniera ad incidere negativamente sulle faglie acquifere o sul terreno. So. Eh, eh, parliamo di una maniera... Che è molto vasta. Se è trasporto, per il trasporto non si va nell'ambito dei finanziamenti di natura ambientale, ma ci si rivolge a delle attività, a dei finanziamenti specifici per il settore del trasporto, che vanno nell'ambito di altri programmi comunitari e che a cascata vanno o in altri o in altri fori. A meno che. I, lui, figlio, eh, non, cioè, guarda ho il meccanismo per prendere cose la stessa cioè... ah, mi... no, il ma... elettrico però forse potrebbe essere una cosa che si potrebbe fare tutto questo ma... ah, però è il problema eh, qual è? Che per poter prendere il camerone elettrico tu dovresti essere un'impresa che già opera nel settore che ha quel tipo di specificità eh, e andare ad accedere ad un meccanismo agevolativo che è a bando e quindi nel momento in cui esce il bando e eh, tu sei un'azienda che ha già quel requisito puoi avere accesso al discorso del camion elettrico e quindi usufruire eh, di, di riflesso del discorso dell'agevolazione in ambito ambientale a prescindere da quello dovresti utilizzare delle agevolazioni che riguardano il settore degli autotrasporti che in questo momento è il settore assolutamente più... <ride> che, ci che ci possa essere? Io sto seguendo un consorzio a Ostuni eh, che praticamente prima raccoglieva un centinaio di autotrasportatori in eh, tutta la zona nord paese e sono rimasti sostanzialmente in 30 perché purtroppo la crisi economica ha eh, ridotto ovviamente immagini di guadagno nel settore e una legislazione eccessivamente oppressiva eh, gli ha eh, fatto crescere poco, non riescono a stare sul mercato e quindi bisogna reinventarsi e magari questa può essere un'opportunità Perfetto, questo è proprio per andare a vedere che a secondo delle sfaccettature diverse che un progetto può avere, si può rientrare o meno in determinati bandi di alcuni o di altri settori per cui lo stesso tipo di progetto con una struttura un po' diversa può entrare in un progetto grido o può essere invece, soggetto a un altro tipo. Prego, no, abbiamo solo da chiedere che c'è, prima sì, avevate detto che c'era un, un sito su internet. Sì, eh, no, ci sono diversi sì, siti su sì. internet, dipende oh. eh, da ciò. Uh, Andiamo. uno dei più comuni, eh, di quelli più utilizzati nella rete della Green Economy è Greenpeace Greenpeace, Greenpeace. Greenpeace mm. buono, non mi ricordo perché sono un cliccato di Greenpeace l'avevo pure eh, segnato è uno di quelli eh, più utilizzati nell'ambito eh, della eh, Green Economy anzi è proprio un sito che va a specificare quelle che sono le priorità della Greenpeace è un'impostazione eh, molto, molto simile quella che ho dato io, nel senso che eh, parla di eh, opportunità di natura di economica eh, specificando che termine Economy eh, si suddivide in diversi settori e per ogni eh, settore eh, loro vanno a prendere quelle che sono eh, le opportunità o quelli che sono i, i leader di quel settore a portare determinate esperienze quindi una eh, può essere quella, ce ne sono... Um, Diverse, diverse altre mentre invece per ciò che riguarda ehm, le opportunità dell'Unione Europea eh, sicuramente Europa.eu è quello più uh, utilizzato però uh, secondo me è anche eccessivamente specialistico uh, nel senso che è più adatto già già addetti ai lavori anche perché poi il problema con me è che già gli ha ai lavori spesso si perde se non ha l'esperienza specifica in queste tematiche proprio per come è frastagliata la materia cioè la materia ambientale di per sé è molto frastagliata perché è stata strutturata in anni per gradi a mano a mano che la coscienza ambientale anche grazie all'ambiente cresceva ma è diventata una materia estremamente composita proprio perché qui sono i fluidi eh, con cui eh, esperienze mh, di diversi altri settori, quindi nel momento in cui si entra nell'ambito ambientale, si entra in un ambito produttivo e, e, via, e via diciamo. Okay. Ci sono altre domande? Se qualcuno ha qualche cosa più di particolare da dire, altrimenti noi e poi vi ringraziamo ehm. <ride> ringraziamo e similiamo questa che, che è stato così prego eh, volevo chiedere eh, c'è cioè una forma di assistenza alla comunicazione della raccolta differenziata puoi entrare sì. cioè, per rientrare in qualche parte? Sì. per è assist, stato assistere alla comunicazione tra cittadini eh, ditte, incaricate e... e di, di in di questo momento eh, non so eh, dare che non ci sia niente eh, che sia adatto magari dallo specifico, eh, ti faccio una ricerca specifica e ti faccio sapere però mm -hmm. in passato sicuramente... <ride> trovo, in, in questo momento ad occhio di comunicazione in ambito ambientale così specifica mi pare che non ci sia niente dovrei verificarlo perché vedo, poi si tratta una materia che è molto varia. Eh, però in passato sicuramente ci sono state eh, delle opportunità eh, dal punto di vista dei finanziamenti per la comunicazione in questo ambito ci sono stati sia dei in bandi ad hoc del Ministero dell'Ambiente che erano in parte indirizzati ai comuni e in parte indirizzati a delle società di comunicazione specifiche tra l'altro nel settore io ho seguito con Telerama eh, tre anni fa un progetto, 3-4 anni fa mi sa che sono passati un progetto eh, proprio eh, specifico per un band, che era un bando del Ministero dell'Ambiente quindi normalmente si tratta di bandi che mette il Ministero, in questo momento se non ricordo mai non ce ne dovrebbero essere presenti, però eh, magari mi lascia la mail, se eh, dovesse esserci faccio una ricerca più specifica le faccio sapere Va bene? Sì, grazie. Posso, eh, volevo, posso, volevo chiedere se per esempio uno dovrebbe percenturare quindi senza stabilizzare anche i mezzi di trasporto eccetera eccetera questo sì. mm. discorso... è il, discor ecco, il discorso che facevo all'inizio anche a costo di sembrare noioso eh, vedete che ora sto scendo fuori proprio quello che eh, quando abbiamo iniziato mh, stavo eh, provando a farvi capire nel senso che eh, Interdisciplinarietà, e, e mh, il fatto che e, mh, proprio per le sue caratteristiche, il settore ambientale o legato a questi ambiti, non sempre ricade in ambito di finanziamenti che siano specificamente ambientali. Questo è un altro esempio di un settore che è più tra il commerciale e l'agricolo e quindi normalmente per ciò che riguarda il chilometro il zero, mh, mh, è un'attività che è incentivata sulla base, sulla base di bandi del PSR sono i piani di sviluppo rurale eh, che però per potervi accedere bisogna eh, essere gli app, sarebbe eh, il agricolo di agito principale quindi non vi accede chiunque se vi accede un terzo qualunque è un eh, commerciante a tutti gli effetti quindi non è più IAP non è più l'imprenditore eh, agricolo al titolo principale ma eh, diventa un, commer un commerciante a tutti gli effetti e quindi l'unica cosa che potrebbe fare eh, è accedere ai finanziamenti che riguardano eh, il commercio che nell'ambito piccolo sostanzialmente sono stati quasi eliminati eh, il governo Monti eh, ha eh, bloccato anche il presidio d'onore che era la lo strumento incentivante per il piccolo commercio più utilizzato speriamo che ora da quello che mi a Roma in questi giorni dovrebbero riprimare il fondo e far ripartire eh, questo strumento e per quel tipo di strumento magari ci sono anche ci sono stati in passato dei bandi di natura regionale eh, che prevedevano delle premialità per chi andava ad operare in quei particolari settori No, no. Sì, la domanda è sì. installa... No, no. Se io avrei un progetto di biomassa, funziona mm. a cibato, di estratti, di univo e di cilindro, può essere finanziato? Da... Per quello c'è un bando eh, specifico che viene gestito da Invitante, il bando di Biomassa che è poi è scaduto e che dovrebbe essere rimitagna ex indocitante. Eh, un bando che è scaduto e che dovrebbe tra l'altro essere rifinanziato il problema del biomassa qual è? Io uh... parliamo di 200 kW, eh. Cioè, ah, piccolino, no? sì. 200 euro, giusto? Piccolino potrebbe diciamo... di parte. Ti così. dico, sì. il problema in questo ambito qual è? Eh, le biomasse secondo me sono state sotto certi punti di vista un'opportunità persa. Eh, nel senso che mm. Purtroppo sono state utilizzate male, sono stati utilizzati male gli incentivi e spesso si sono utilizzati altri incentivi per fare le Biomass Io uh, ho seguito insieme ad una società di Roma, um, come sono passati 5 anni, um, uno con un consorzio che si chiamava uh, Antichi Sapori, la PAT, Barbetta delle Trani. Questo era un consorzio molto carino, uh, un progetto che mm, mi è molto che mi è molto divertito perché era eh, un consorzio che si occupava di valorizzare i prodotti locali per poi eh, esportarli all'estero. Ciò ha funzionato fino ad un certo punto, nel senso che abbiamo avuto il finanziamento nell'ambito di, di un contratto d'area, eh, perché in quel periodo eh, c'era un... Nel, in quel territorio una parlamentare che era molto influente mh, a Roma, tecnicamente avevano fatto tutto come si deve La, mh, il governo Fitto è riuscito a fare il finanziamento al territorio che cosa è accaduto? che eh, nell'ambito di questa filiera produttiva che era legata al, anche al settore ambientale quindi Valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi si prevedeva dalla eh, raccolta, raccolta delle olive al frantoio, eh, alla forma che utilizzava quei prodotti c'è tutta la filiera produttiva finita. Molti si sono fatti i frantoio a farsi riciclare la biomassa. In eh, particolare, non mi di nome, uno di Fasano, eh, non dico solo di Fasano perché non voglio fare no, eh, sei che ne quattro. Le di uh, per dirti, purtroppo quello è stato un classico esempio di come um, un'opportunità di natura legislativa o di natura uh, agevolativa uh, comunitaria e nazionale poi viene gestita in maniera negativa. Sulla base di quell'esperienza uh, sì, sì, sì. l'input che sì. ho dato e uh, all'assessorato regionale e al Ministero dell'Ambiente fu allora, questo qua è un'inchiesta penale insomma è un discorso di schimaro. però eh, l'idea quale fu eh, che poi insomma, ci hanno un po' fregato a Roma perché la mia intenzione prima che ci fosse il cambio eh, di colore in regione purtroppo spesso accade non dovrebbe accadere gay, nel momento in cui eh, un'amministrazione cambia di colore che sia comunale provinciale, cioè, o regionale tutti i progetti precedenti vengono tutte accanto a me, eh, sì, si riparte sempre da zero, questo è un problema, indipendentemente no, da come ognuno di noi la pensi eh, politicamente, non voglio assolutamente parlare qui eh, di politica, però eh, oggettivamente è eh, così, nel sì, sì, senso sì. che eh, <ride> non c'è quella coscienza civica nel nostro territorio che ci porta a prendere ciò che di buono è stato fatto prima. In quel particolare ambito accade che noi consigliamo di fare dei bandi specifici eh, per le biomasse, che poi sono state gestite da Roma da, in Italia, ex sviluppo Italia, eh, e che l'ultimo è stato fatto, mi eh, pare, in maggio dell'anno scorso. In questo momento il bando, se non sbaglio, eh, è chiuso. Però anche questa è una cosa che ti posso, posso far sapere, se è possibile dai, Prego, tempi di erogazione di questi centri Se ti passa un, un, no, un progetto che da un deve di reverberazione, nel senso che... Eh, più o meno... No, non c'è più o meno non c'è più, no. più meno. nel senso che dipende. Allora, eh, se c'è cioè, proprio del solito carattere interdisciplinare, dipende dal settore, dipende dallo strumento. Dipende se si tratta di una comunitaria, se si tratta di una nazionale, di una giovolazione regionale, di un conto interessi, per cui magari più veloce. Non, nessuno ti potrà mandare una risposta del genere. È una, uh... si il progetto, non so, dipende da tutti i progetto Dipende da tutti i progetti. Se è la biomassa... Io ti dico, nell'arco di un anno di solito si riesce a chiudere la cosa. Se si tratta di un progetto di natura commerciale, nell'arco di sei mesi se ci sono i soldi si riesce a chiudere. Dipende. Ci sono i soldi non sempre così, però dipende, dipende dal settore più che altro. Cioè, le centrali di biomassa, per esempio, sono uh, un un settore in cui naturalmente c'è una normativa ambientale eh, che è molto specifica, quindi servono tutta una serie di autorizzazioni, quindi materialmente dal momento in cui tu fai il business trend, al momento in cui arrivi a compimento già di natura con i soldi tuoi passano almeno un paio d'anni o che cose. Con il finanziamento agevolato si spera di coprire quel paio di anni, o di non allontanarsi tanto massimo per le altre cose. perfetto io ringrazierei Massimiliano che è stato così gentile a darci queste comunque se ne dà una roba mia, sullo... <ride> no, se no, ne dovrà a carne sì. a parte che c'era Alfredo prima ma poi c'era scritto l'ese in mio intervento quindi io ho lasciato il <ride> no. desistito in facoltà per venire <ride> di quando mi hai, ma, come hai chiamato? come lo chiamato? infatti non rappresciamo nel momento in cui ci mancava se vogliamo contattarla suppone effettivamente mi i miei i ci sentiamoci dobbiamo chiedere al signore questo era il problema io resto ringraziamo il in ambito sempre finanziamenti all'impresa eh, vorrei eh, scomodare il nostro caro Cristiano a nome del Gallo in modo che ci racconti noi eh, Massimiliano ci spiegava come era possibile esserci due tipi di finanziamenti quindi completamente blind e i finanziamenti diciamo ormai eh, adesso Cristiano ci parlerà di finanziamenti eh, nostri e eh, vicini a noi che vanno bene per qualsiasi tipo di attività e che vanno sicuramente bene anche per la parte dei comuni. Perciò eh, cioè, cioè, vuol dire. Cristiano, ah, eh. eh. Anche perché mi devo togliere da dietro perché ormai sono due ore, con quello da dietro è, mm. è dura. Allora, Buonasera a tutti, io mi presento, sono Cristiano Legittimo e sono il responsabile della comunicazione per l'animazione del Cantera dei Messali. Probabilmente qualcuno conosce già questo ente. Altri mi hanno sentito parlare, probabilmente qualcuno ancora non ci conosce perché, come sapete, non, non abbiamo una finalità di lucro, anche se la nostra regione sociale è un SRL, ma siamo partecipati sia da organismi pubblici che da piccole aziende private, le, le aziende agricole che comunque rappresentano il nostro territorio, non solo cooperative, cantine o edifici. Abbiamo un appartenamento molto vasto. Ehm, io innanzitutto volevo ringraziare il eh, lavoratore del basso per questa opportunità che sta dando a tutto il territorio e nella parte specie all'Egambiente che prontamente si è candidata a questo bando e che oggi, come nelle prossime tre giornate, ci permetterà di avere vicino qualche caso parco di studio ma anche per approfondire delle tematiche che al momento, anche se il tema è molto inflazionato, eh, si conoscono molto poco. Eh, di Green Economist parla veramente abusando molto spesso di questo termine eh, ma purtroppo i riscontri pratici sul nostro territorio come diceva prima il dottore non si vedono perché eh, l'esempio più lampante è quello che non abbiamo una, una filiera del riciclo eh, a 360 gradi. noi conferiamo, io da privato cittadino conferisco la mia raccolta uh, differenziata ma come l'energia fotovoltaica non so dove va a finire, anche la mia spazzatura non so dove va finire. Sarebbe bello probabilmente anche noi come Gala saremo i primi acquirenti di prodotti riciclati, a cominciare anche dalla carta. Partiamo proprio da, da, dalla stupidaggine, dalla cosa più, più basilare, per non parlare anche da, dall'approccio di un'economia una alternativa che potrebbe essere lanciata se ci fosse un cerchio chiuso, cioè quindi qualche azienda che in qualche modo riuscisse a fare un altro prodotto da prodotti riciclati, un prodotto utilizzabile o almeno una materia prima da lavorare successivamente. Noi, però, eh, come GAL eh, ci allontaniamo un attimino dal mondo della grande azienda e ci avviciniamo al settore della microimprenditorialità anche come. Che eh, purtroppo, come ad aprile avete saputo un po' tutti, ha chiuso i rubinetti, anche se tutti ci auguriamo che possa essere rifinanziata. Al momento il GAL ha all'attivo eh, sei, oh, sei bandi, eh, alcuni dei quali sono esclusivamente per l'impresa artigiana artigiane. E noi diciamo, entriamo a piedi pari questo tema green economy perché vorremmo che anche l'artigianato che un giorno, una volta significava anche riutilizzare, di una cosa rovinata, rotta, usurata, recuperata, grazie al lavoro di sapienti artigiani, al momento non no, esiste più. Riferimento sì. a ciò che dicevi tu prima, in che... sì, eh, riferimento sì. al discorso dei prodotti sì. locali, il GAUM, per esempio, eh, mi pare che sia stato stimato che era specifico per la vendita di prodotti agricoli, biologici o comunque locali per qualche tempo fa, tre anni fa, almeno. Nella programmazione probabilmente, però era il DSL. DSL, esatto. sì, del sì. discorso. E tra invece in ambito locale era relativo all'artigianato, alle fagi dei di ora. Sì, sì. Tanto, eh, esatto. eh sì puntualizzo proprio perché l'artigianato però non era eh, quello che molto spesso si intende da noi, eh, quindi la trasformazione dei loro pericoli. Perché il GAL va ad agire su un territorio rurale, sì, che nella fattispecie il territorio di Brindisi è un territorio agricolo: la piana medicina per vocazione è una piana di agricoltori, agricoli e anche pescatori. Io vengo da Brindisi, quindi so che cosa significa. Purtroppo c'è un allegato, un allegato che vincola tutti i panni del GAL delle Messavi, a cominciare dalle aziende agricole che hanno dei bandi destinati proprio a loro e a finire agli artigiani, che non permette il finanziamento dei confetti prodotti agricoli, a cominciare dai seminativi a finire addirittura anche alla canapa o a fibretessi particolari. Eh, questo perché, dicevo, perché il GAL si occupa della, del territorio rurale e per rurale non intendiamo solo agricolo, perché il territorio agricolo è il territorio Sappiamo, eh, legato alla vita della campagna e dell'agricoltura. Per quanto riguarda invece il mondo rurale, noi agiamo a 360 gradi su quei territori che la zonizzazione nazionale chiama di fascia di, con difficoltà di sviluppo endogene. E in questo caso, in questo senso, entriamo anche nei centri storici, quindi i nostri interventi sono atti a finanziare anche degli artigiani. Eh, che lavorano le, le, le tradizionali materie prime che si trovano per tradizione sul territorio a cominciare dal legno, dalla pietra, dall dalla gilla dal materiale, dal materiale per rosa ecco in questo caso agiamo come interventi sull'artigianato sia sulla produzione che sulla commercializzazione oltre a questo come dicevo prima, non agendo solo sul territorio agricolo eh, ci sono dei finanziamenti pensati a migliorare la, la qualità della vita nei territori urbani, diciamo in qualche modo anche nelle eh, zone urbane, sempre riferite alle aree rurali, come i servizi alla popolazione locale, per creare ad esempio servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, servizi di aggregazione sociale, come ludoteche piuttosto che servizi al tempo libero, ehm, per creare dei corsi di formazione artigianali, piuttosto che eh, imparare ad utilizzare anche nuove tecniche legate all'informazione, all quindi all'agricoltura, eh, sapere utilizzare eh, degli strumenti tecnologici che oggigiorno fanno parte della nostra vita, ma che eh, presi di coscienza da parte degli imprenditori agricoli probabilmente riuscirebbero anche a dare degli strumenti diversi a quelle realtà che per vocazione hanno un'età media oltre 9 60, in qualche modo. Comunque eh, riprendo e il video del discorso. Il GAL è un organismo che oltre a emanare bandi e, e essersi candidato nel 2009 per eh, gestire una piccola lavetta del PSR, che è il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, con il suo piano di sviluppo locale, PSL, sono degli agronomi molto vicini, ma eh, uno è il, del, il secondo è il dettaglio del primo. Con il nostro PSL abbiamo scritto ed è pubblicato online sul nostro sito Terra dei Messari come il eh, Gallo Terra dei Mesabi intende gestire l'offerta turistica del territorio Terra de Messavi. Qual è il territorio Terra de Messapi? Anche se abbiamo la sede a Mesagne, noi abbiamo come territorio di riferimento otto comuni che vanno da Tocchia fino a Francavilla e nella specificità eh, sono San Pietro, Cervino, San Marco, San cioè San Pancrazio, e la e Francavilla, completo Tocchia Quindi abbiamo una... Il territorio è abbastanza vasto perché già nello studio del territorio, non so se qualcuno di voi eh, si è avvicinato allo studio del territorio o ha a che fare con lo studio del territorio, il territorio è una composizione innumerevole di variabili che cambiano giorno dopo giorno e anche se lo sforzo nostro è quello di analizzarle nella totalità eh, non riusciremo mai a comprenderne il, il verso 260 il gradi eh, in maniera molto chiara. GAL ehm, adesso passa da una fase strategica, quindi che, in cui abbiamo eh, fatto relazione, comunicazione, informazione eh, sui bandi e su quelle che erano eh, le, le possibilità per le imprese agricole, per le imprese artigiane, per le attività di ricettività minore con le affittacamere un band che si anche l'apertura la di nuovi affittacamere, poi il finanziamento di, di.. No, del breakfast no, perché per il breakfast sono una tipologia di di vita minore che si può condurre anche in forma privata, eh, mentre noi finanziamo imprese, quindi a maniera il reconoce non si volesse costituire in una forma societaria, allora diciamo in qualche modo il bando era espressamente per la pitta canale. Eh, dicevo quindi dopo eh, una certa eh, dispensa di risorse e di energia per informare il territorio delle potenzialità che c'erano e che ci sono ancora, e se volete dare un'occhiata eh, su tutti i bandi che ci sono, sul vi viene aggiornato quotidianamente, speriamo di avere un sito più aggiornato a breve. Eh, stiamo passando alla casa prendica. Come? Adesso abbiamo in cantiere circa 70 interventi tra agriturismi, masserie didattiche, fattorie sociali, affittacamere, artigiani vari che hanno fatto richieste e che sono in fase di valutazione presso i responsabili di visuale del di GAL e, e anche altre tipologie di restauro e conservazione di monumenti e, e immobili storici o di pregio eh, culturale, artistico in qualche modo. Adesso stiamo aspettando che questi cantieri si chiudano per tracciare il nostro itinerario, i nostri itinerari. E mi collego al discorso che si faceva prima. Se ci sono dei finanziamenti mirati a costruire degli itinerari, però abbiamo una difficoltà immane a capire quali sono gli itinerari migliori senza passare da quei, eh, diciamo non so come definirli, da quelle distese infinite di impianti fotovoltaici, no, appunto mi sono collegato proprio dal suo discorso, eh, noi facciamo fatica a creare delle, delle linee, insomma delle de, de, de, de traiettorie che possano collegare diversi comuni, perché ormai tutte le vie principali che collegano Mesagne ai comuni Dimitrofi, salvo Mitrofi, Sardo Latiano hanno dei, dei campi immensi di fotovoltaico e stiamo cercando di risolvere questo problema andando a fuori uh, sì. la bicicletta sì, no, veramente andremo con la bicicletta e cercheremo di fare diciamo itinerari migliori anche perché poi la, come dire, il governo non, non si è preoccupato neanche di uh, attenzionare le aziende, beneficiare questi finanziamenti affinché si preoccupassero almeno di curare la parte esterna, non dico la cosa migliore sarebbe stata magari l'installazione su delle serre come è avvenuto altrimenti, però comunque sempre semplice, ma almeno delle siepi o oh, un'attenzione verso il passaggio di un eventuale turismo non c'è stata assolutamente. è che adesso ci eh, dobbiamo fare a diciamo, eh, pugni con questa realtà che ogni giorno è un pugno nell'occhio, eh, personalmente la, la giudico così poi normale che eh, è stata sicuramente eh, un'opportunità per il territorio, probabilmente se ne, è abusato, se ne è abusato e probabilmente anche nella nostra zona nel, nel particolare eh, ci sono state eccessive concessioni di questa tipologia. Perché adesso ce le abbiamo, andiamo avanti, non, ci, non voglio fare assolutamente un processo al, alle intenzioni perché sicuramente... Eh, ripeto, no? ognuno vuoi, ha, ha, propri, ha le proprie idee ed è giusto che, che le mantenga eh, ora io vorrei sfruttare innanzitutto questa occasione per far conoscere gli altri, perché, eh, per il Gallo, perché ringraziate le mio che ci hanno dato questa opportunità di essere qui eh, in questa tematica che poi ci vede particolarmente eh, coinvolti vorrei sapere anche da parte vostra in merito a, eh, non so tutto, l'attività che ci potrebbe essere sulla green economy, cosa ne pensate e che cosa si potrebbe anche fare in futuro? Perché? Perché il GAL, come altri organismi sul territorio, ha le potenzialità per eh, sensibilizzare, per creare delle azioni di sensibilizzazione verso argomenti particolari. Ne cito uno per chi è magari... Nel campo della biomassa e nell'energia fotovoltaica, non per concentrare sempre le azioni sulla, eh, sullo stesso tema, però poco, qualche giorno fa venne a parlarmi di un, eh, di un progetto, eh, un, ragazzo, un ragazzo che ho conosciuto da poco, eh, che sta cercando un'azienda eh, finanziatrice, un'azienda mecenate che possa perseguire questa, eh, questa tipologia di, eh, di intervento. Vi spiego che cos'è. Eh, le centrali a biomassa, eh, a biomassa sono di diverse tipologie. Una di queste che eh, ho provato a documentarmi, ma vorrei sapere qualcosa di più e spero di poter chiamare qualche esperto anche. Eh, di conseguenza questo bellissimo um, scenario del dolorino economico per poter proseguire una, una tematica in linea con quello che è lanciato da, da Domenico del Mondo e tutto il circolo legambiente a Lesagne eh, sulla pirolisi. Che cos'è la pirolisi? La pirolisi da quello che ho capito, perché ovviamente è un discorso uh, innovativo, nuovo, non è di fa facile riferimento anche alle informazioni. Eh, ma eh, ci promettiamo di, di approfondirlo insieme a voi. Eh, la biologia è una eh, tipologia di eh, impianto a biomassa che è a impatto zero. Cosa voglio dire? Praticamente non, non c'è una. emissione um, oltre, oltre a non esserci emissione, non c'è una vera e propria termopolarizzazione, ma un processo biochimico che. Decompone esattamente i cipati, tutto il materiale che risulta dalla volatura, dal materiale di scatto di un'impresa agricola media, che è concentrato in alcune macchine, in un impianto particolare che ha, probabilmente il dottore conosce già qualcosa, comunque il tema è basso, è, è un tema nuovo, però che sicuramente potrebbe essere sicuramente Impatto dell'azienda agricola media è sicuramente di notevole guadagno economico anche senza deturpare il territorio o eh, leggera all'ambiente. questa filo si decompone questi cipati con un processo di decomposizione organica i dei, dei, dei microbi praticamente vanno a rosicchiare, a mangiare questo cipato eh, facendone, alla fine del processo, eh, sì. derivare del bioceller, che sarebbe il carbone, da tutti gli effetti carbone. Quindi il materiale risulta da questa azione di pirolisi, le centrali di masse pirolitiche, non sono altro che carbone, che come tutti sappiamo, per qualche informazione arrivata dalle scuole medie e delle scuole superiori, potrebbe essere anche concime per, lo stesso, per la stessa azienda agricola. Quindi a quel punto L'azienda agricola che solitamente brucia eh, i propri rami vitagliati, i rami delle vigne, eh, potrebbe innanzitutto con quell'impianto a pirolisi eh, scatenare eh, un processo di alimentazione, quindi di generazione di energia, con un pannello volontario, miniolico a tutti gli effetti, in più ricavarne anche un prodotto utile o alla vendita perché può benissimo dotarsi di una macchina. Eh, di pacchettamento e rivenderlo come carbonella eh, come nella carbonella andiamo a comprare al supermercato sotto casa o addirittura sparano sul terreno per rendere la più della la terra con generazione cosa non la generazione e ripeto per me è una... appena sentito questa tematica e mi fa piacere anche citare questa associazione che è nata da poco e che vorrei che prima ho visto un rappresentante andato via eh, Agricultur, che è ha anche avviato dei progetti di orti sinergici e di agricoltura biodinamica eh, che porta avanti anche uno stile di vita abbastanza eh, green a tutti gli effetti. Eh, quindi mi fa piacere citarlo come buona pratica. Insieme a loro sto cercando anche di trovare il finanziamento adatto per rendere questa idea eh, perché non è un'idea innovativa, eh. cioè, ne, nelle cooperative nel bene delle trentine, esistono già da parecchio probabilmente come sempre, a cascata veniamo dopo, però non è mai troppo tardi. Ecco, in questo senso mi farebbe piacere se qualcuno di voi, e io sono pronto, la telecamera registra perciò, rimarrà agli atti, anche prendere i vostri spunti per discutere di qualche tematica differente, che ancora qui forse non, non, non è arrivata, o avete sentito parlare ma che non sapete preciso di cosa stiamo parlando. Di detergenti bioallegri, di, di detergenti più ordegli. Ordegli. Insomma, Se le no. il microfono, forse riusciamo a ribattere insieme a no, no, Io no, stavo chiedendo mm -hmm. se, se lei ha informazioni in merito a questo argomento perché eh, informandomi su internet, per il tipo di lavoro che io faccio, ho sempre, sono sempre contato con persone. Ad esempio, può sembrare buon sì. a te, ma tema, no, però non no, dov'è. No, no, eh, che hanno problemi di allergia nei confronti cioè, alle dei detergenti normali. Quindi, io nel mio rapporto sono costretta spesso ad usare la frutta per fare i ehm. trattamenti, l'apertura e del genere. Questo è anche un aspetto che potrebbe eh, richiamare una cultura green, se, secondo me, da parte della popolazione, lì dove ci sono persone che comunque. Per esempio, nel corso della loro vita incontrano problemi di tipo allergico certo. sui prodotti alimentari, sui prodotti che usano per lavare eh, dai panni alla casa e via dicendo, quindi anche il recupero di quelle vecchie tradizioni, abitudini delle nonne, ad esempio. Assolutamente, di, assolutamente sì, tra l'altro c'è un progetto in atto nel Comune di Mesagna che eh, spero vedremo i frutti a l'anno prossimo si chiama Memoria Minerale, che oltre a raccogliere tutta una serie di testimonianze relative al, ai processi di commercializzazione, di produzione o di uh, altre ricette tipiche, sta raccogliendo anche tutte queste testimonianze dei vecchi metodi di, di un tempo, che in qualche modo vanno ad associare adesso nella prospettiva green, cosa che un tempo era semplicemente la normalità stanno sviluppando questo tipo di attività economica se vogliamo. Donne casalinghe o anche persone che hanno perso il lavoro non si ritrovano più nel circuito comunque lavorativo, lavorativo. E, lavorativo. e si frequentano seminari dove imparano a produrre il sapone con delle vecchie metodiche, Medica. Medica. quindi Medica. usando la cenere di risulta dalla risorsa. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Dalla, dal legno unico no, no, che sì, si sa sì. contiene molta saponina quindi puoi produrre saponi estremamente delicati ed, effic ed efficaci utilizzando la natura eh, pro cioè producendo anche creme vigente, cio, cioè, qualunque cosa che riguardi sia l'estetica, anche la pulizia della, della casa anche del, di alcune zone dell'industria dove si devono recuperare zone che sono state fortemente inquinate stanno sperimentando questi detersivi più che pare abbiano una, un buon ritorno allora, sì, sia questa ecologico questa che economico Una, una ex eh, dipendente della L'Oreal lei si occupa la loro di, di formazione, di, di prodotti cosmetici. Lei sta implementando un progetto qua sul territorio, nel settore del bimbi, no, non non c'è niente con questa, però... Ehm, A me ti interessa no. perché sono un lavoro per il tipo di settore. Nel senso, nel senso che eh, loro stanno mettendo su un ente di formazione. Quindi mh, io sono in contatto con questa. Eh, di, mh, si è eh, è una formatrice della L'Oreal, e mi diceva che un'azienda eh, vicina alla una L'Oreal, ma che sta sperimentando questa cosa per la L'Oreal, loro eh, hanno già un catalogo di prodotti eh, cosmetici completamente bio, che addirittura possono essere eh, incongidati senza punto a presa uno non pensare mai che la prima si può mangiare realtà però realtà è, è una, una cosa avanti molto avanti già sperimentata in altre parti del mondo eh, mm. Però legato al discorso che facevo prima, nel senso che comunque la, la maggiore attenzione alle tematiche ambientali, quindi alle tematiche eh, del benessere a 360 gradi, comporta che anche una multinazionale, come la L'Oreal, stia sperimentando questo tipo di soluzioni e quindi aziende satelliti eh, in ambiti di nicchia già sperimentano questo discorso. Però è diventata anche una forma di lavoro, cioè non è diventata anche un lavoro... Produrre questi detergenti a, si chiamano più allegri proprio perché non hanno questo tipo di impatto sia sono assolutisti, sicuramente vengono fatti con i prodotti con quello che una persona si, trova, si ritrova in casa, che sia frutta, verdura, dentifricio, e, e si sta riscoprendo in questo periodo di crisi, che può essere anche un periodo di opportunità, forse, anche vecchi metodi che si usavano, che usavano i nostri uomini e le nostre nonne per vivere diciamo in simbiosi con, in simbiosi con la simbiosi natura vogliamo, sì, sì, sì. e da avere anche maggior rispetto di te all'epoca si faceva per un discorso di natura economica poi dopo oggi siamo tornati ehm. alla stessa no, alla stessa, sì, questione sì, sì, di, di prima perché adesso eh, diciamo, in qualche modo io eh, non dico che ringrazio la vita. tornassero nel nostro territorio perché molti anche persone che conosco che erano fuori avevano avviato un'attività avevano uh, un, un impianto in nazioni delle più diverse per poco della sono tornati hanno portato il loro know-how acquisito da noi e stanno ripartendo da zero ma con un ripartire da zero dove tutti stiamo ripartendo e non è pessimismo, ma dobbiamo ancora arrivare allo zero assoluto nel senso che comunque eh, io ringrazio che ci sia questa crisi perché da, da un certo punto di vista non mi avrebbe mai voluto permettere di conoscere delle persone io parlo dal mio punto di vista personale eh, che veramente sul territorio hanno tantissimo da guadagnare io mi auguro veramente che il sistema territorio possa essere ridisegnato in favore di queste persone eh, ci sono delle persone veramente, persone ma anche entità, eh, unioni di persone spontanee che si sono ritrovate e stanno facendo veramente del bene. Mi auguro che noi per quello che possiamo faremo di tutto per valorizzarle e se queste occasioni servono per fornire a voi e a chi verrà nei prossimi appuntamenti degli spunti di riflessione, anche se per far accendere delle lampadine che magari non avreste mai potuto accendere se non aveste, se non, diciamo, aveste parlato con una persona o per un po' con un'altra, mi auguro che questi, eh, che questi incontri possano fungere proprio da volano iniziale come questi e tanti altri che comunque programmeremo insieme alle ambienti, insieme alle università, insieme a Surofood, insieme a tutti quegli enti che... Al momento del territorio stanno cercando di far ritrovare una passione verso il chilometro zero, il prodotto tipico, in breve verso noi stessi. La cosa che dovremmo fare in BIMIS ogni giorno, secondo me, la nostra, storia, la nostra storia, per valorizzare noi stessi dovremmo andare veramente a eh, ricercare un piccolo passaggio dall'acquisto eh, dall al fruttivento eh, e non al grande mercato dall'acquisto al ristampare le fotografie al, a non vederle più soltanto sul tablet, sull'iPhone sul. Eh, no, no, no, no, no vabbè, questo forse è un punto di vista estremo però io eh, cerco in, con questo esempio di farvi capire che probabilmente ritornare a, a uno stile di vita della nonna eh, forse ci farà guadagnare qualcosa e non è un passo indietro forse la andare troppo avanti vicino al burrone e noi stiamo dando crescita. Crescita felice. Felice. felice ah ecco eh, una decrescita felice potrebbe essere una uno, uno simolo bellissimo io sono una crescita felice comunque dipende dai punti di vista comunque oh, ripeto stiamo attenzionando anche il tema del turismo sostenibile sul movimento lento, quindi in qualche modo il ritorno in bicicletta e qualche sfruttare anche e valorizzare quelle organizzazioni che sul territorio si muovono da tempo, sulle biciclette che si sgonano per far utilizzare questo mezzo in tutte, in tutte le sfaccettature, dai bambini accompagnati dalla scuola, alle ciclopasseggiate, all'alimentare un palco eh, grazie al movimento di decine e decine di biciclette, un palco palcoscenico diciamo, teatrale, tutto, insomma la bicicletta è un mezzo versatile che cioè ce lo stanno facendo capire in tutte le salse. Il problema economico diciamo, non ha assolutamente costi di mantenimento se non il cibo che mangiamo, eh, perciò ha impatto zero perché ci si fa tenere anche in forma, eccetera. Quindi, eh, salvo chi per necessità lavora con la macchina, e non in momento in dubbio che sia necessario, eh, nei piccoli movimenti di tutti i giorni io invito anche voi a utilizzare questo mezzo. A parte la pedalata, cioè sì, pedalata assistita sicuramente, ma si sta sviluppando anche lì tutto un business sulla, sulla bicicletta uh, a pedalata assistita che può supportare diverse tipologie di smartphone no? piuttosto che eh, avere degli accessi particolari e dei feedback che ti permettono di calcolare magari quanto stai consumando, e eccetera, eccetera. anche la bicicletta si sta evolvendo. Allora da questo punto di vista eh, cercheremo di creare anche degli eventi per capire e per aiutare queste persone che stanno svolando da anni, e forse prima che la crisi intervenisse sul mercato globale, che la bicicletta è un bene prima per noi e poi per l'economia mondiale. Eh, io non volevo parlarvi del GAL perché il GAL eh, per oggi è un ente che si sta muovendo fortunatamente eh, bene, anche se questo lo possiamo dire solamente a fine programmazione adesso possiamo solamente prendere questi dati che ci stanno arrivando dai progetti finanziati e ci fanno rendere conto che la nostra attività di animazione e informazione è arrivata al, all'obiettivo, quindi i finanziamenti ci sono anche se stiamo cercando di eh, reperire altri interessati eh, e quindi vi dico che tutti i finanziamenti del GAL al momento sono aperti eh, e probabilmente saranno gli ultimi, eh, le ultime tornate eh, di apertura perché siamo a fine programmazione nel 2013 finisce questa settenalità e si passerà alla prospettiva 2014-2020 speriamo che eh, tutti i GAL perché in Puglia ce ne sono per 25 possano continuare a vivere per permettere a tutto il territorio di avere eh, il proprio finanziamento il proprio, la propria parte eh, io dico sempre una cosa se e ci fossero enti come il GAL a gestire dei, fondi, dei finanziamenti regionali eh, mirati sul territorio di riferimento oltre ad avere ciascuno di voi un supporto diretto una faccia con cui parlare un ufficio sempre aperto che vi, che vi risponde personalmente anche il mio numero personale eh, sfido a trovare un altro, un, un altro, un, un altro un, un, un ufficio regionale che possa darvi questa responsabilità, perché effettivamente loro sono su altri su altre tipologie hanno tantissime cose a cui pensare diciamo, la dislocazione di questi finanziamenti nel piccolo, nella piccola porzione di territorio permette sicuramente a noi di essere in qualche modo i portavoce del territorio e alla regione di non avere migliaia e migliaia di chiamate per ogni piccola puntualizzazione per ogni piccolo... problema. Quindi speriamo che dalla prossima volta diciamo, eh, eventuali, eventuali altri finanziamenti possiate venire a chiedere informazioni per altri finanziamenti a GAL e non direttamente alla Regione, ecco, questo è, è il mio augurio. Eh, io lo, ripeto, spero di essere stato sintetico, se avete domande su, che, su qualsiasi cosa siamo qui. Comunque i saponi più allegri saranno presi in considerazione, come anche i prodotti di Pio. No, mi sarebbe bello se si formassero solo delle scuole di recupero degli antichi mestieri, cioè, se secondo me quello che è l'atteggiamento eh, nei confronti della clean economy che hanno altri paesi, come la Germania, poi la Svezia, la Norvegia. Cioè, è inutile eh, soffrire sempre della sindrome del figlio incompreso, soprattutto noi del sud, parliamoci chiaro, per ogni nostra incapacità cerchiamo sempre una giustificazione. Dovremmo invece fare outing e, e capire che dobbiamo andare verso una nuova dimensione di vita e di progettualità, quindi dovremmo capire che se quel tipo di lavoro che tu oggi stai facendo non va bene, non c'è non, non richiesta, non c'è... Bocco, perché comunque inquina, per qualunque motivo esso sia, bisognerebbe capire che bisogna anche cambiare direzione cambiare atteggiamento avere una maggiore apertura mentale e culturale quindi andare in una direzione diversa che quella ecologica come stanno facendo tutte le nazioni occidentali soltanto noi abbiamo sempre questo problema che non sappiamo come fare perché nessuno ci dice come fare, gli altri non è andato a dirlo nessuno, si sono creati le possibilità da soli, sperimentando, e quello che manca a noi come cultura italiana in genere. Mi permetto di puntualizzare, di spezzare una lancia a favore di questo discorso. Questo spetta all'uomo, la scelta di cui eh, siamo dotati, è un, un punto a nostro vantaggio ma anche una coppia un d'aglio sì, e significa mettersi in, in gioco e rischiare diciamo il di certo per l'incerto non, non ognuno di noi sarà capace a farlo è la Ovviamente la di di è, la, è la situazione è naturale però lì entra in gioco il, eh, la personalità di ognuno di noi è normale che eh, chi ha il coraggio di mettersi in gioco Tante volte nella vita, probabilmente non costruirà qualcosa di solito però è meritevole di essere eh, così considerato come una persona eh, coraggiosa. Probabilmente troverà la strada giusta, prima o poi troverà la strada giusta, altri si accontentano, altri vogliono una vita L'arte di arrangiarsi parliamo chiaro ci ha portato a questo: voglio dire, siamo giù al sud e abbiamo tante potenzialità, non sfruttate. L'arte cioè, di arrangiarsi secondo me ci ha permesso di sopravvivere. Sì, ma sopravvivere è una cosa di vera marca No, lo eh, so, sì, lo so Cioè, sopravvivere ci ha a inquinare il nostro territorio Perché non abbiamo voluto innovarci E quello è il problema, siamo obsoleti Essere obsoleti significa anche inquinare il doppio Ci sono ancora delle aziende qui da noi, anche agricole Che lavorano con metodiche di 50-60 anni fa quando altre aziende in Emilia Romagna, parliamo della Toscana, fanno lo stesso tipo di produzioni a impatto non vivo zero no? Io, io basso io non mi definirei sorrelle, mi definirei ignorante penso, perché credo no. che il principio generale ignorante nel senso noi sì, regionali, sì. noi no, non, non, non attribuisco a vecchi sistemi, I vecchi sistemi erano frutto di quel tipo di ricerca, di cui. Secondo me bisognerebbe tenere presente ed è un discorso che non possiamo fare solo noi ma un discorso che va avanti per le prossime generazioni di tenere presente che il mondo in teoria dovrebbe essere lasciato migliore di come lo abbiamo trovato c'è sempre qualcuno che in maniera semplice utilizza queste parole non l'abbiamo mai voluto farlo quindi secondo me dovrebbe riarrangiarsi dovrebbe dire tornare a tenere presente delle cose che non avremmo mai dovuto perdere e che invece abbiamo perso secondo, secondo me se lezione, per un cui è un discorso molto più lungo sì, sì, assolutamente. Cioè, Beh, cioè, non sì. Ti lo do, no, no, no, no, no, eh, eh, eh, sì. cioè è no, no, no, no, no, caso bisogna stare attenti lì dove l'innovazione deve essere valorizzata e no, dove il tornare indietro non li Però, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Più o meno Appunto, fino ad un certo periodo di tempo le aziende hanno trovato quel tipo di, di, di metodiche potevano essere migliorate sempre quelle metodiche, ma non è stato fatto, per eh, questioni di economia di scala, di, eh, diciamo, di risparmio, via. hanno scoperto altro tipo di prodotti, certo. però che hanno provocato, e eh, voglio dire la cronaca spesso ne parla, eh, problemi di tumori e questo incide sull'impatto ecologico comunque non poco. Rossetti o smalti che sembrano delle lavorate però fanno venire delle malattie di una serietà incredibile a donne e oggi anche uomini che per motivi di lavoro che devono tenuti. Certo. Non mi sembra giusto che mi fai uno smalto o una, un russetto al piombo e io dopo qualche anno di utilizzo mi ritrovo con un tumore eh, al viso. Cioè, il discorso green, come dicevamo prima, è a 360 gradi, quindi l'attenzione la la sì. sì. deve consumo. essere sul consumo esatto. sulla produzione di prodotti bio a chilometro zero, deve essere però la stessa attenzione anche su quello che noi mettiamo addosso, che siano i tessuti. Certo. Che siano i saponi, perché li mettiamo addosso a noi, mettiamo addosso ai nostri figli e quindi voglio dire, se non, se non poniamo questo tipo di attenzione e anche non finanziamo, che devo dire, progetti, cultura, progetti di cultura. Eh, se, se non abituiamo anche i ragazzini a pensare eh, in maniera ecologica, sufficientemente penso che ho oh, tutti quelli che sono i pro, progetti. Siano lo fotovoltaico intelligente e quant'altro. Avranno ben poco eh, po utilizzo. Prego. Va bene, e per, quanto riguarda, di scappare, per quanto riguarda il discorso GAL e il, i suoi finanziamenti, eh, ci siamo Abbiamo dato un attimo eh, un'idea di base, avete bisogno qualche raccogliato eh, orario 8 e 15, 30 13 e 30 15 e 30 1930 20 ed è poi dietro lo, lo conosciamo poi presidente la fattura no? <ride> <ride> eh, per cui loro sono sempre eh, eh, eh, sì, ah, sono sempre attivisti sul territorio per cui assolutamente per il resto io volevo invitarvi per i prossimi incontri e eh, il prossimo incontro vedremo tra le più belle realtà di ciò che è la, il biologico parlava di eccetera e un cenero che è una genero, diciamo, realtà a livello nazionale forse più importante che possiamo, che possiamo avere, quindi parleremo di questa esperienza di un'azienda che in questo settore è riuscita a, a fare qualcosa di molto, eh, molto strutturato, molto grande e molto ben ramificato nel territorio avremo anche eh, libera terra e quindi parleremo anche di questo tipo di esperienza eh, per dare, come dicevo all'inizio, degli spunti e delle idee, delle normative di base su questo settore per chi voglia in qualche modo investirci e vedere, avere un, un, una minima luce sul discorso che anche noi vediamo come si ciò, i finanziamenti e così vedremo anche gli altri settori. Purtroppo, un po' perché siamo in camera, per, per così, un po' perché ci sono davvero tante cose da, da, da, tanta carne da mettere sul fuoco e l'aspetto la, e tutte le informazioni sono davvero molto vaste. Noi cerchiamo di, darvi, eh, cerchiamo di darci anche, nel senso che con noi questo corso si chiama «Doratore a basso» proprio per questo, perché parte su una nostra voglia di sapere, noi dal punto di vista dell'ambiente, aperta a chiunque abbia voglia di informarsi in questo settore. E speriamo di, che sia sempre più numerosi e di darvi più input possibile. Noi la nostra sede siamo a pensare in Fen Capinando 189, vicino a spedale, e in qualsiasi momento siamo, siamo sempre aperti lì per qualsiasi tipo di informazione. Se per voi è stato eh, un'area, io saluterei e vi do per, per, per la prossima cosa. Buonasera.